Il nostro bel paese, che pare che abbia il patrimonio culturale più importante al mondo, debba vivere sulle, non so, su, sugli alcuni, perché gli organi preposti che io hanno dei, dei compensi economici non da poco, come mai le cose non funzionano? Come mai, come diceva l'Ungetto di Pocanzi, tutta una serie di scelte ambientali hanno dei titoli? Questo è il problema. Quindi, Vito, una città che penso che tutti quanti conosciate, al tempo di quella chiamata Paese dei Signori, è uno dei centri più importanti che abbiamo qui in Puglia. Eh, tutta una storia, dico, estremamente interessante tra le altre cose, pare che dopo l'Europa siamo stati primi a dotarci di una rete poniale al mondo, anche questo, dico, la dice lunga, una rete poniale che completata nel 500, iniziata anche precedentemente, ci sono dei dati antecedenti, tra le altre cose proprio la professoressa Frastuni è stata a Bitonto il 29 di novembre su un convegno a carattere internazionale proprio su Bitonto, la solete poniale. La meraviglia, una delle ottavi meraviglie definita questa questione. Bene, a pitotto che succede? Succede che a un certo punto arriva una ditta, propone all'amministrazione comunale un la Pasculli, molto elegante definì un pacchetto d'oro, un pacchetto in pieno sotto. rilevato anche da l'italità eh, migliorata fatta dalla sociabilità geologica dopo e oltre da un anno e mezzo tenevo la piazza, tenevamo la piazza cari signori e signore Pitonto è stata tenuta oltre che dal punto di vista culturale è stata tenuta dal popolo di Pitonto quale popolo? quello proprio cosiddetto è il popolo basso. Quella era una città vecchia, dei bassi fondi, che sono affezionati a questa città, hanno capito il valore della storia. Cosa che non riescono a capire i nostri politici. C'è stato un articolo bellissimo sulla Gazzetta, qualche giorno fa, a riguardo, che seguiva l'articolo della signora De Via a riguardo dei nostri centri storici a chi sono affidati? Per essere consegnati... A speculatori privati per farci cosa? Inventare delle finte funzioni pubbliche di parcheggi interrati che distruggono l'esistente, spacciati come elemento di rivalutazione nei nostri centri storici. La rivalutazione passa attraverso la distruzione, adesso, da quando? Io faccio il restauratore da quando avevo 15 anni, cari signori. E il concetto del restauro, la logica del restauro è basata secondo me sulla valorizzazione della storia precedente dell'oggetto per assicurarne quella futura. Nei nostri centri storici invece questo viene negato. Bisogna distruggere con questa logica di nuovo che non serve, perché non bisogna creare un'unica, va contro le direttive europee va contro la carta da te va contro tutti gli indirizzi urbanistici quindi in la stessa ditta propone in diverse città nelle zone più importanti di queste città come il nostro che andare, una delle strade più belle in assoluto d'Europa Amore, Moro a Moro una centrale con la montana sotto vincolo vincolo legge 1989 del 39 e tutto quanto doveva passare in sordogna tutto quanto era legito per famosi figli no ai quali facevano il di dell'ingegner Colgare tutto quanto così io ho cominciato ad occupare la piazza ho cominciato ho cominciato a cercare di far passare oltre diciamo le mura domestiche di un condominio che si chiama palazzo comunale dove sono gestito un po' con il gioco delle tre carte ho cercato di far uscire questo grido di dolore però ho soltanto che era stato è poco attento pare che adesso non ci ha attenzione guarda un po' per riuscire a sfondare il famoso muro di gomma ed uscire anche ad entrare in contatto con una tortina che avevamo creato intorno in contatto con, con la gente che da anni anche in altra maniera in... In altri luoghi si batte. su uno stesso terreno mi è toccato fare signori, cari signori, domani pare che inizia un anniversario. Cominciamo domani, il 21 di gennaio, uno sciopero della fame, accampato in piazza, con il freddo che abbiamo avuto l'anno scorso, durato ben 43 giorni. Ho sospeso lo sciopero della fame soltanto quando ho avuto certezza che il grido di dolore di tutta una città fosse arrivato fino a loro. Quando il ministero dei beni culturali mi ha dato certezza di aver aperto un'indagine sulla questione, non è finita con quella cosa che mi sembrava di tutto quanto perché, signori, esiste una legge, esiste una legge di concognata apposta, la legge 22 gennaio 2004, il famoso decreto urbano, il codice urbano. Come mai viene fuori questa legge, cari signori e signore? Perché di fatto in Italia c'era un vuoto legislativo, eravamo rimasti, rimasti a vecchio 1089 come vincolo, la legge del del 39 dove il vincolo era posto su singoli elementi architettonici, grande, da cassetto urbanistico. La legge del 22 gennaio, la legge urbana, finalmente con un vuoto legislativo che durava dal 1939. Finalmente si le, ricontestualizzano gli elementi. Si mettono sotto titolo gli spazi aperti. Eh, nel Cragito, dico le 10 nel Cragito, gli spazi aperti di interesse storico. Giardini, strade, piazze. Il centro storico, cari signori e signore, perché definito storico, centro storico? Perché di interesse storico, è storicizzato. E allora questa legge è divina. C'è una questione, la famosa pianifica. Perché questo? I ministri urbani parla di pianifica. Perché in questi luoghi, prima che fossero messi sotto tutela, grazie sempre a quella legge, ci sono stati degli interventi poco corretti, chiamavoli così per il visto che andare da cena dopo, no? Poco corretti. E quindi di conseguenza degli insediamenti, architetto chiamavoli architettonici per essere buoni, negli anni 67 quindi la verifica su quegli elementi non storicizzati del resto chi si occupa di un restauro dovrebbe sapere anche su qualsiasi dipinto un restauratore fa una verifica sui luoghi che non sono propri in un restauro architettonico c'è sempre quindi vanno a togliere le vanno a fare tutte le operazioni in una logica di mantenimento, conservativa e questo che lo pone a livello urbanistico cosa è importantissima che succede qui dalle parti nostre in Puglia si stranoce la legge e addirittura la verifica si fa di nel visto la autorizzando la cancellazione l'architetto benedettese autorizza la cancellazione della piazza spava, storica di Lombo in soli sette giorni il giorno 13 dicembre 2004 viene mandata la tragia tornato a posteriori perché il comune di Tonto era pronto a muovere alla distruzione della piazza c'è stato uno che ha venuto a dire guarda, mi aveva detto di tagliare gli alberi però io non me la sento, ci sono nato qua non lo faccio ancora e è rifiuta a marzo di due anni fa bene che succede il 13 dicembre si ricordano che esiste una questione di parere preventivo preventivo, non costrettivo! Viene mandata la pagina di mezzo non si capisce bene quale canale abbia seguito questa parte, gli devo direttamente la benedettelli che in soli sette giorni dà l'ok okay alla distruzione della parte più importante, del cuore del centro storico, la piazza centrale. Cari signori, a questo punto dico non si può accettare una cosa del genere. Io ho un altro mio concittadino, per quale mi onoro no? di essere amico, il professor Girolamo De che tra l'altro di recente ha donato tutta la sua collezione d'arte, estremamente importante, che è stata assimata a svariate decine di migliaia di. Una donata allo Stato per museizzarlo, con l'obbligo di museizzarlo in tutto. Bene, insieme a lui abbiamo denunciato la sua intendenza, perché non assolve al suo ruolo istituzionale di tutti autorizzando la distruzione della piazza di cari Cazzo, non è più di Tancone, non basta questo. Nel frattempo le cose vanno avanti, vanno. incominciano le pressioni. Il giorno 16 maggio, polizie, carabinieri, urbani e persino guardia di finanza, ci capiamo, occupano a la piazza di Bitoni. Signori, le forze dell'ordine abusano sul popolo che difende legittimamente i suoi luoghi storici per farsi che ho che non si sapeva chi era, da dove arrivare, non si sapevano che dovevano fare, non c'era nessun cartello, nemmeno un casto in testa, quindi la polizia carabiniti si mettono a scaricare le consegne di questa città. Cioè mano Valanza mi trascinano il commissariato. Questa è la maniera di tutelare il nostro patrimonio storico. Il giorno cioè, stesso, appena vi rilasciato, mi metto in contatto con il Ministero, a PG di mezzogiorno a un'intervista con Telenor, il sindaco è costretto ad ammettere che non ci hanno più un progetto approvato. Da tre anni prima parlavano di tutto esecutivo pronti a me signori così la voce, in questa maniera io non mi voglio raccontare dico, ulteriormente la questione no? esiste anche un'altra legge urbanistica che pone la questione dei parcheggi, ma di scambio. quindi in per che in esterna, non è buono nei nostri centri storici non si può permettere a chi è lì ai uomini istituzionali dei dipendenti della valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Non si può permettere di valorizzare gli scetti. Bisogna levare un grido di dolore, non soltanto di dolore, ma che sia anche un grido di battaglia. Non bisogna che le nostre passino sulla nostra storia. Vi ringrazio.